Simoncina, sei pronta a diventare la cavia del video che deciderà le sorti della mia bici? Bene, ciao Simoncina, ciao a tutti, bentornati sul canale, ciao brava gente, saluto solito Sì, non mi sono appettinato, forte sega, devo andare in bici Allora, voglio fare la prova del 9. Io ero già andato da Way o Rainier e ritorno e se lo fa un pancione come me lo possono fare tutti Però al ritorno batteria zero, la rovini quando fai così gli ultimi 500 metri in salita brutta, che è quella che porta a ruiglio, ho detto batteria, se uno dei due deve sopravvivere quello che sono io. Quello lì sono io. Adesso sto pedalando senza assistenza. La chiave è girata accesa, però la forza locomotrice è tutta quella del Mung. Allora voglio fare la prova del 9, voglio andare di nuovo a mangiare al, me al McDonald's quello dell'altra volta, però questa volta il tip e il tricks, che l'altra volta l'avevo fatta la perandrone e eh, c'è stato il taglio perché sto usando la telecamera di Whatsapp. Comunque sia, adesso laggiù eh, ho fatto la mezza salita. Io la chiave l'ho lasciata già girata anche per un discorso di sicurezza perché se lasci la chiave sullo spento con i saltini e le vibrazioni può scapparti fuori che sappia io non ce ne sono altre con un'autonomia come questa quindi è quella che mi serve nell'ottica di usarla in sostituzione no? perché... tanto figa la bici elettrica poi adesso spacco il video così non mi interrompe WhatsApp. Ah, quello che è il concetto che volevo dire è che tanto figa la bici elettrica tutti stiamo bene quando la usiamo ci sentiamo ecologici sì no no siamo eco illogici nella maggior parte dei casi perché da lunedì a venerdì ci facciamo comunque i cavoli nostri e andiamo a lavorare con roba che brucia petrolio, <ride> poi però la domenica in aggiunta, perché se noi ce ne stavamo sul sofà, in aggiunta la domenica noi ce ne andiamo in giro con la bici elettrica, così in più dobbiamo mettere anche la carica della bici elettrica. Non è così, il significato della bici elettrica che deve sostituire qualcosa che fa peggio di lei a livello di inquinamento, almeno questo è il mio concetto. Adesso boh, ci aggiorneremo più avanti. La cava e poi adesso provo Vediamo un po' se non c'è nessuno. Ecco, mi affianco di qua, guardate che bello. Adesso mi ribalto e muoio. Eh. Adesso la riprendo dall'altra parte anche così si vede la diga. Quella, questa qua sarebbe la cava. Ci fanno ghaio, ci fanno robe varie. In punta là dietro, dopo ve la faccio vedere, c'è torre Cives, una torre d'avvistamento. Eccola qua, la nostra diga. Eccola là la torre d'avvistamento. La vedete? Eh. Aspetta. Quella lì. Quella lì. Eh, purtroppo sono andato troppo avanti. Proviamo al ritorno. Là c'è la, la cava. E qua c'è Damanur. Ciao Avalon. Ciao Avalon. Bene, da qui accendiamo la bici. Destinazione McDonald's di e non mi pettino, che fa molto bravart. Questa qui sarebbe una, una gigantograzione di una delle stufe di Castellamonte. Avete presente Castellamonte, stufe di ceramica? Ecco quello. Nel frattempo, non so se ne avete fatto caso, io sono in b, Eccola qua. Eccola qui, la stufa di Castellamonte. Nel frattempo, non so... Ah, figo qua! Bene, comunque, il bello della bici è che tu praticamente il percorso in città te lo fai tu. <ride> Ciao! Bene, sono arrivato, adesso vediamo quando è ora di ripartire quanta percentuale dalla batteria. Buon appetito! Allora, la colazione dei campioni, Big Mac, e poi tre hamburger di quelli semplici da un euro per i cani, perché anche i cani devono poter mangiare McDonald's. Però volevo far vedere una particolarità che, boh, magari io vengo dai 2000, ma... Ma cazzo, ma sta roba... Questo è getta? <ride> non l'avevo mai visto. Allora brava gente, ho mangiato, mangiato la ripresa dopo il riposo del pranzo 80% tondo Quindi sono a metà percorso, considerato che però è stata discesa la prima metà Adesso vediamo un po', adesso chiudo, chiudo la bici un attimo E vediamo su Maps con uno screen recording Ok, allora adesso ho impostato da dove sono adesso Che mi trovo a Ligny, a fianco al McDonald's Perché non potevo proprio andare al McDonald's E tornerò a Rueglio quindi con l'80% di batteria doveva arrivare fino a 46 minuti sì vabbè qua è impostato per la macchina ancora comunque 42 km eh, sono messo meglio della torre l'altra volta che l'ho fatto sono arrivato mi ha lasciato a piedi la batteria eh, gli ultimi 500 metri però eh, questa volta sono messo meglio perché ho lasciato la bici più spenta vedremo ecco questa è la batteria residua dopo tre ore di riposo dopo arrivato a casa l'audio adesso non viene da niente